Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo una recensione sul trapano avvitatore ricaricabile della Parkside Il seguente modello che andremo noi a recensire sarà il pabs 20 li 6 Andiamo a vedere ora le specifiche tecniche di questo trapano Stando a vedere sul retro della nostra confezione possiamo notare i dati di targa del nostro trapano avvitatore a batteria Notiamo che la batteria agli ioni di litio è da 20V e 2Ah Il numero di giri è regolabile con la prima velocità da 0 a 400 giri al minuto Con la seconda velocità da 0 a 1400 giri al minuto Trapano a vari livelli di coppia, 25 livelli di coppia più un livello per la foratura. Massimo momento torcente sono 40 Nm. Apertura del mandrino da 1,5 mm a 13 mm. Accessori in dotazione 8 punte da calcevite, qui ci sono le varie misure. E 8 punte da trapano, con cui ci sono anche le varie misure. La batteria inoltre ci dice che è incompatibile con tutti gli attrezzi della serie Parkside X20X. Andiamo ora a togliere l'involucro esterno dalla valigetta dove è eh, alloggiato il trapano. Togliendo il cartone questo è ciò che si presenta davanti. Andiamolo ad aprire. La valigetta per essere aperta ha due ganci rapidi. Aprendo la valigetta possiamo trovare il trapano con uh, la batteria da 20 volts e 2 ampere ora le punte con le punte da uh, per la vitatura, e qui ci, va ci sta in genere il caricabatterie che ora non è presente essendo che l'ho utilizzato da poco questo è il caricabatterie che esce dall'interno della nostra confezione qui è led spia che indica che la batteria è carica o non inserita questo è l'head spia che indica che la batteria è scarica o in fase di ricarica. La presa che uh, utilizza questo caricabatterie è una presa italiana, molto semplice da 10A. Andando a togliere il trapano dalla relativa valigetta possiamo notare un'altra piccola valigetta dove sono contenute le punte per il ferro e anche i vari inserti per il trapano. In dotazione insieme alla valigetta vedere nel dettaglio la piccola valigetta che sta all'interno della valigetta del trapano ci sono varie punte per quanto riguarda gli inserti viti e altre punte per quanto riguarda la foratura fino al massimo di 10 mm vedendo il trapano abbiamo vari tipi di coppia fino alla coppia per la foratura e ha due velocità questa è la prima velocità per le viti in funzione da avvitatore in cui fa massimo 400 giri al minuto questa è la seconda velocità per la foratura. e trovano presente un'impugnatura molto comoda per la mano e anche antiscivolo inoltre ha queste particolari plastiche che lo proteggono da eventuali urti il mandrino come già detto prima è in acciaio andando a vedere la batteria della Parkside vediamo che è, uh, fa parte del gruppo X20TM. Questo gruppo è adattabile ad anche altri utensili della Parkside, sempre con questo logo qui sulle batterie. Inoltre qui abbiamo l'indicatore di carica. In questo caso la batteria del nostro trapano è carica al massimo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che questo trapano porta due porti inserti ai lati magnetici andremo a testare il trapano come avvitatore velocità 1 e andiamo a inserire ogni singola punta così in svito, così è in avvitamento la prima punta è andata come se fosse burro andiamo alla seconda la seconda anche andiamo alla terza e anche la terza l'ha messa ora passiamo alla quarta Ora passiamo a svitarle tutte quante. Ora proviamo a inserire anche queste altre due viti. in questa ce la ora proviamo con quest'altra mi sono dimenticato di mettere almeno un minimo di frizione ce la fa anche oltre con la frizione impostata su 20 vi ricordo che è sempre impostato sulla velocità 1 per togliere l'inserto vi ricordo di mettere questo sul movimento centrale e smuoverlo direttamente da qui dal mandrino ora proverò a testare il trapano con questa vite leggermente più grande rispetto alla precedente cioè questa la differenza si nota no ok questa vite metterà in difficoltà il trapano credo quindi proviamo. Non ha messo in difficoltà il trapano quanto l'inserto inserto sbagliato. Ho preso l'inserto giusto e ho messo la frizione a 13. Io direi di metterla giusto a 16, tanto per variare. Quindi ripresa quando il trapano ha già afforato. Ecco, è arrivata a frizione. Aumentiamo un pochino, portandola a 20, direi si sta a 20 è arrivato a frizione aumentiamo fino a 25 è arrivato infatti ha girato direttamente il tutto come l'abbiamo messo direi anche di toglierlo Io direi assolutamente promosso per la sua funzione di avvitatura ora proviamolo con delle mecce io direi di provarlo anche su un pezzo di ferro spesso 6 mm prendiamo la, una delle punte della parkside questa qui da 10 e proviamo a fare un foro seconda velocità Tastino centrale. Allarghiamo il mandrino, inseriamo la punta e stringiamolo, ok, stretto! La frizione su so perforazione, seconda velocità inserita, e andiamo. riuscito con una punta di ferro della parkside. Questo era il trapano della parkside, trapano abitatore della parkside. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e condividetelo.